Si perdono i chili, sollevando lì in palestra, ma si perdono anche i chili per le troppe pare in testa, più metti su massa, più veloce è fuori il cambiamento, ma il tempo passa dentro e tutto un po' più lento è il fiume scorre, nonostante tutto, nonostante il tempo, nonostante il vento, così pensieri e dubbi ti girano nel letto, chilogrammi di muscoli e cemento, ma fragili come il cristallo, dentro, fuori il deserto, ma dove sono tutti quando ne ho bisogno? Sento, I miei dialoghi sono monologhi allo specchio Penso sempre alla vita, al meccanismo del suo funzionamento Ci penserò sempre, parecchio, anche da vecchio E fingerò disinvoltura sempre al cento, per cento Grattando la barba sopra il mio mento eh, Non lo so dove andrò, ma mi fermo un attimo E ci penso ancora un po' eh. To the left, to the right, dove porterà il destino Questo non lo saprai mai, eh. Non lo so dove andrò, ma mi fermo un attimo e ci penso ancora un po' eh? To the left, to the right, dove porterà il destino, questo non lo saprai mai Stop! Aspettami solo un minuto, se lascio la mia vecchia vita almeno la saluto Punto a capo, volto pagina e vediamo cosa capita Conto solo su di me perché non sono bravo in matematica Le giuste risposte risolvono i problemi e troppe domande ne creano di ma ieri era ieri, oggi un altro giorno, riempio i polmoni a fondo, ci faccio entrare il mondo, quel punto fuori, mi rilasso, passo dopo passo, comunque andrà il viaggio, sarà stato uno spasso, e piedi verso il basso, sguardo verso l'alto, sarà tutto perfetto come il cerchio di un compatto. consumerò le suole, mentre gli altri cercheranno strade nuove, io cercherò le strade buone, e se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 Non so dove andrò ma mi fermo un attimo e ci penso ancora un po' To the left, to the right dove porterà il destino questo non lo saprai mai Non lo so dove andrò ma mi fermo un attimo e ci penso ancora un po' To the left, to the right dove porterà il destino questo non lo saprai mai